Aida Espica sceglie Geppi, due di picche a Jeremias. Aida Espica e Jeremias Rodriguez, l'argentino vorrebbe andare oltre, ma la showgirl rifiuta. Aida Espica e Jeremias Rodriguez al grande fratello Vipsi sono avvicinati parecchio creando scompiglio nella casa e fuori. Infatti. Il fidanzato della showgirl ha scelto di chiudere la loro relazione, nella scorsa puntata. Geppi, però, le ha poi mandato qualche segnale, facendole capire di essere pronto ad un chiarimento. Pertanto, i due sono stati divisi e Aida ha ascoltato le parole di Jeremias. Questultimo ha confessato di volere più di una amicizia con la Jespica. Eppure, la showgirl non ha intenzione di andare oltre, sebbene tra i due ci siano state diverse carezze. Aida conferma di volere un'amicizia con Jeremias. Il Rodriguez sa che la espica non è una ragazzina e soprattutto è consapevole del fatto che lei sia fidanzata. Nel frattempo, Ilari Blasi informa Aida Ida che il fidanzato Geppi è stato invitato per un chiarimento. L'uomo, però, ha scelto di non prendere parte alla puntata. La jespica non si è smossa più di tanto, anzi ha preferito questa scelta. Geppi decide di non andare in puntata da Aida Jespica, Jeremias Rodriguez si va avanti. Aida ammette di volere avere un chiarimento con Geppi fuori dalla casa e lontano dalle telecamere. Pertanto, ha apprezzato la decisione dell'uomo. La Jespica chiarisce, ancora una volta, il fatto di volere un'amicizia con Jeremias. Nonostante sia passato un messaggio differente. Viene fatto il Frese e il Rodriguez esce dal confessionale e raggiunge in salone la jespica. Il giovane argentino vorrebbe baciare Aida, ma i due abbracciano semplicemente. Jeremias è convinto che lascerà la casa, attraverso il televoto. Dunque, anticipa la Yespica di volerla incontrare fuori. Aida Yespica rifiuta Jeremias Rodriguez, la showgirl vuole il chiarimento con Geppi. Si conclude così la vicinanza tra Aida e Jeremias. Il Rodriguez, infatti, ha lasciato il reality proprio con il televoto. L'argentino già percepisce di essere l'eliminato della serata e così è avvenuto. Fuori dalla casa i due potrebbero avere un avvicinamento futuro. Ancora non si sa come procederà la storia tra Ida e Geppi. La Iespica ammette di voler pensare a se stessa e di vivere dei momenti di grande confusione stessa sorte era toccata a Cecilia, la quale però ha preso una decisione precisa, ovvero quella di lasciare Francesco Monte.